Buonasera a tutti e benvenuti al 73 podcast del Movimento Zeitgeist Italia di domenica 27 ottobre 2013. Io sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento nazionale e coordinatore del gruppo di Napoli e quest'oggi vi aggiornerò con notizie provenienti dal nostro paese. Allora, cominciamo. Il nostro team eh, di doppiaggio coordinato da Else Corrigione ha provveduto a realizzare l'episodio numero 5 della serie Culture in Decline di Peter Joseph chiamata Baby Go Boom. Vi consiglio di uh, guardare questa puntata perché è molto bella, molto ironica e uh, come sempre dà va, dei uh, spunti di riflessione che sono veramente eccezionali. Passiamo alla prossima notizia. Ecco, il ventesimo Zype Spot, realizzato sempre grazie al nostro GDL Grafica e al nostro GDL Doppiaggio. In questo caso, in questo ventesimo episodio, si analizza L'accesso universale ai beni e ai servizi eh, con la testimonianza e la partecipazione di Federico Pistono eh, in, in un evento di, datato tre anni fa di, eh, di Bologna, in cui si tiene il primo SIDEI ed è veramente molto bello perché, eh, nonostante sia vecchio di tre anni, è comunque molto attuale rispetto alle tematiche che portiamo avanti e, soprattutto da come sempre tantissimi spunti di riflessione e che sto, si sono poi concretizzati e, e vi faremo sapere anche il perché durante eh, queste settimane sul, uh, sul nostro blog quindi vi consiglio di seguirci per seguire tutti gli sviluppi di questo progetto inerente all'accesso uh, ai strumenti, cultura e tutto ciò che secondo noi debba essere diffuso gratuitamente all'umanità per il progresso e per lo sviluppo vero insomma. ok, continuiamo Uh, ho pubblicato qui su TeamSpeak un articolo che abbiamo tradotto grazie al, al GDL eh, di traduzioni coordinato da Nino Aloi, uno dei GDL più forti che abbiamo e, eh, e si impegnano tantissimo e, eh, abbiamo provveduto a pubblicare per, grazie all'impegno di Sara uh, Di Sara che è una nuova arrivata questo articolo che parla di una cosa che è abbastanza logica Uh, logica, ma come sempre uh, dobbiamo portare i numeri statistici per uh, per comprovare quello che è logico e per non cadere nei soliti miti uh, o essere chiamati come al solito pazzi o utopici in particolare in questo articolo si, uh, si parla di come l'impegno scolastico da parte dei bambini in, uh, in età appunto precoce aiuti ad evitare i uh, comportamenti problematici e abbandono degli studi e anche di conseguenza anche ehm, dipendenza da stupefacenti eh, da grandi e eh, con tante testimonianze sociologiche ed è un articolo molto bello eh, che ovviamente è uscito anche sulla rivista Nature e quindi è diciamo, una punta molto accreditata in peer to peer quindi vi consiglio di eh, leggere i nostri articoli in particolare questo se siete interessati alla pedagogia e all'insegnamento e all'insegnamento insomma passiamo col prossimo articolo Altro articolo tradotto dal nostro GDL doppiaggio, eh, grazie sempre a Sara, e eh, questo si intitola Formazione Online, Il Laboratorio Virtuale. Grazie alle odierne tecnologie che ci consentono di operare sempre più eh, ed essere quasi eh, dotati del dono dell'ubiquità, eh, abbiamo in, in un'università spagnola, se non sbaglio, eh, a Madrid si è provato il primo test di controllo remoto attraverso macchine da laboratorio, cioè da un lato all'altro del mondo degli scienziati hanno controllato degli strumenti di analisi con successo e con una precisione assurda e quindi questo fa, dimostra come le, le odierne tecnologie possono aiutare le persone eh, anche se sono da un altro capo, da un, un punto all'altro del mondo e quindi possiamo raggiungere dei livelli eh, straordinari di efficienza grazie alle odierne tecnologie, eh, ovviamente questo si può adattare a qualsiasi ambiente e a qualsiasi settore, quindi eh, lo sviluppo tecnologico in questo caso ha giovato la ricerca in particolare e lo sviluppo eh, per quanto riguarda la, la, per, per debellare appunto malattie gravi come ad esempio il cancro eccetera. Passiamo al prossimo ar articolo, ecco questo nostro ventunesimo Zeitspot che si intitola Non violenza e atteggiamento propositivo. Questo spezzone è tratto dall'incontro che facemmo tempo fa con uh, il Meetup Europa, uh, coordinato da Mike e da Ma Massimiliano Gambardella. Uh, in questo spezzone si, uh, si può appunto, osservare la nostra Giovanna, che fa un'osservazione molto, molto acuta su come la non violenza uh, verbale possa, possa appunto, giovare un tipo di comunicazione che poi si traduce in successi, pratici e soprattutto non si, eh, non si va incontro a risse eh, che tutti quanti conosciamo attraverso i nostri talk show eh, in televisione e soprattutto avere un atteggiamento propositivo, eh, è la solita storia che comunque sentiamo anche dal Movimento 5 Stelle ed è giustissimo, cioè poca protesta e più proposta, quindi queste sono argomentazioni che noi portiamo sempre avanti anche nel nostro movimento e Giovanno con la sua acuta osservazione ha cercato di comunicare un concetto che è ben poco applicato, soprattutto nei media mainstream italiani. Quindi eh, ringraziamo Giovanna per questa sua osservazione e vi consiglio altamente di eh, ascoltare queste sue parole. Poi passiamo al report informativo delle attività del Movimento Zeitgeist Italia, aggiornato a due giorni fa. Eh, non so se la tutta la comunità è aggiornata, ma al di là dei nostri podcast che possono essere più o meno lunghi, abbiamo deciso di adottare un'altra strategia comunicativa per facilitare la comprensione e, uh, per facilitare agli utenti uh, nel seguire le nostre attività uh, in tempo reale quindi uh, anche se abbiamo il podcast abbiamo inviato un altro strumento alternativo che è una reportistica scritta che noi aggiorniamo attraverso Google Doc in tempo reale quindi le persone possono uh, notare in qualunque momento della giornata indifferita anche senza partecipare direttamente ai podcast uh, tutti i nostri progetti e con tanto di aggiornamenti progetto per progetto e soprattutto l'aggiornamento del documento in generale e quindi eh, stiamo cercando di facilitare anche la comprensione eh, dei, dei nostri progetti a tutti coloro che ci seguono ma che magari non hanno molto tempo per star dietro ai podcast e quindi eh, attraverso questo strumento cerchiamo eh, di essere più efficienti. Spero vi piaccia. E infine abbiamo la, no la notizia del, eh, della nostra eh, raccolta eh, crowdfunding, una raccolta di fondi attraverso la rete per rifinanziare le nostre stampanti 3D eh, da destinare ai nostri gruppi di Milano e Napoli e per aggiornare le nostre stampanti o per costruirne eh, addirittura di nuove da devolvere, da donare oppure per, semplicemente per un uso didattico, poi dipenderà da caso eh, a caso insomma. Eh, adesso che l'abbiamo lanciata da circa 13 giorni abbiamo raccimolato circa il 22% della somma totale. Abbiamo chiesto 1000 euro, uh, euro e per chi sa quanto costano le stampanti 3D sa benissimo che uh, una sola stampante può arrivare a costare circa 700 euro. Noi invece con 1000 euro uh, ne abbiamo prodotto a, a, a costruirne due e abbiamo dovuto aumentare un pochettino il prezzo e uh, abbiamo appunto alzato il prezzo perché la tassazione su Paypal uh, è, è altissima e quindi eh, tutto il resto per accimolare la nostra cifra di 800 euro speriamo, eh, in caso di successo, di arrivarci. E, nonostante avessimo scelto una delle piattaforme più, eh, più formidabili che c'è appunto su internet, che è Capital in quanto non prende ta tasse a differenza di tutte le big eh, crowdfunding platform, eh, e eh, soprattutto è molto intuitiva. E, eh, quindi di, eh, innanzitutto eh, faccio un appello, l'ennesimo appello a tutti gli utenti che ci ascoltano eh, che se eh, hanno intenzione di, eh, di, eh, di donare e eh, quindi di far sviluppare i nostri progetti sono ovviamente ben accetti e ovviamente riceverete delle ricompense in formato virtuale e soprattutto eh, per una donazione di 200 euro noi provvediamo a fornire i kit per costruirti una stampante nelle, in prossimità delle regioni di eh, Campania e Lombardia Abbiamo scelto questa strategia che può essere, eh, può essere da un, un punto um, la nostra stessa iniziativa perché eh, essendo un movimento che tiene alla sostenibilità ambientale ci sembrava un'incoerenza eh, spedire in tutto il mondo dei semplici pezzi di plastica che possono essere reperiti anche nella propria nazione in quanto le stampanti 3D si stanno sviluppando sempre di più e chiunque eh, più o meno può reperire i pezzi plastici anche nella propria nazione, quindi per una questione di coerenza abbiamo scelto questa tipologia di, di, di strategia, eh, quindi vi consiglio di diffondere, la, di eh, do, devolvere almeno 5 euro per la nostra campagna e di diffonderla soprattutto per realizzare i nostri progetti in quanto movimento non profit, non attingiamo da nessun tipo di fondo ci sta bene così e continueremo così eh, le, eh, contiamo semplicemente sul contributo delle persone in generale e di fatti questo lo ha uh, anche uh, sottolineato il sito Tom's Hardware uh, che è uno spin-off del gruppo espresso Repubblica in poche parole che, che si occupa in cui questo sito si occupa di tecnologia e uh, attraverso la penna di uh, Valerio e grazie al suo bellissimo articolo uh, ha provveduto a diffondere la nostra iniziativa e se abbiamo questo 22% è grazie a questo sito, quindi è eh, un ris risultato eccezionale, ma eh, teniamo comunque a precisare che la maggiore pubblicità che, che ci possono fare è appunto quella da parte degli utenti, quindi eh, un'altra volta ribadisco che abbiamo bisogno appunto di, di fondi per sviluppare i nostri progetti, ce ne saranno in futuro e spero che gli utenti della rete, e appunto i simpatizzanti del movimento oppure semplicemente delle nostre tematiche possono aiutarci in questo campo. Vi ringrazio e io non ho, non ho, novità, non ho più novità nazionali da, propor, da diffondere, quindi passerei la parola ai GDL. Chi vuole cominciare per primo? Dato che l'hai già nominato, andrei con il GDL traduzioni. Sono Nino Loi, coordinatore delle traduzioni e come ha detto Vincenzo abbiamo già tradotto un po' di articoli, molti sono stati già pubblicati, Dalvin, Sara, e... Sara e io abbiamo già tradotto un po' di articoli sia sulle stampanti 3D sia su altre... altre notizie interessanti che avevamo in archivio nel 2013. E abbiamo anche sottotitolato l'episodio 6 di Culture in Decline, che è già passato al doppiaggio e di cui si sta occupando il GDL. Doppiaggio. Inoltre, abbiamo anche ripreso con il Simposio, abbiamo già trascritto quasi tutti i video e iniziamo le traduzioni di, di metà video. Quindi dovremmo anche riuscire a arrivare finalmente in pari col Simposio, il cui progetto è stato interrotto per un po' di tempo. Il GDL è ripartito. Siamo in 5, però lavoriamo a pieno ritmo, quindi speriamo di continuare così. Per adesso articoli e il prossimo progetto è la revisione della chapter guide. Perfetto, grazie mille. Prego. Bye bye Masmo. Uh, vabbè, partiamo col GDL grafica. Dunque nel GDL grafica uh, abbiamo... Sempre um, l'editing uh, video dell'evento del, dell Omega Fair uh, di Roma che um, insomma i lavori sono aperti adesso Ezio ha in mano i file e, e sta provvedendo a fare, um, fare appunto questo eh, editing video eh, esorto ancora eh, un'altra volta tutti quanti eh, quelli che possono dare una mano con l'editing video di farsi avanti eh, perché insomma ce n'è bisogno eh, ci solleverebbe un po' di compiti gravosi e, e niente questo per quanto riguarda eh, l'editing video de degli eventi Niente, poi, eh, vabbè, solita routine in, nel, nel GDL grafica, pubblicazione di podcast, eccetera. E, e vabbè, eh, eh, non sono cose <ride> molto interessanti. Eh, e poi anche per il GDL programmazione eh, c'è un po' di routine nel senso che ho sistemato un po' di robe. Eh, manutenzione del, del, sito, del sito attuale. Eh, poi invece per quanto riguarda il, um, il sito uh, che stiamo costruendo, anzi io direi che sugli sviluppi e l'aggiornamento che ha fatto su Openatrium potrebbe parlare direttamente lui riguardo a questo? Sì, Openatrium è la piattaforma basata su Drupal, la distribuzione basata su Drupal. E open source per il coordinamento e l'organizzazione, finalmente uscita dalla fase di beta, la versione 2 di OpenAltium, adesso in 2.0 stable. Sebbene molti moduli siano ancora eh, in fase di alpha e beta, la piattaforma è diventata stabile e potremmo iniziare a utilizzarla e a costruire, a configurarla come nuova piattaforma per il coordinamento del GDL e del CC. Speriamo a questo ritmo, in un mese o due mesi, di. Riuscire a completare il lavoro su entrambe le piattaforme perfetto eh, grazie ragazzi, tutti questi aggiornamenti sono veramente eccezionali non, vedo, non penso che ci sia qualcun altro coordinatore di GDL che possa fare le portistiche, quindi possiamo passare al, uh, ai gruppi cittadini? penso proprio di sì ok quindi posso cominciare tranquillamente io con uh, Napoli uh, allora abbiamo completato la manutenzione con, sulla stampante 3D in particolare abbiamo montato il, installato il termistore, ovvero la resistenza che provvede a scaldare la plastica, eh, quindi siamo prossimi alla, alla, alla realizzazione di conferenze sparse su tutto il territorio napoletano per diffondere la stampante 3D, eh, l'ottica open source e anche le tematiche che portiamo avanti come movimento Zeitgeist. Eh, vi faremo ovviamente sapere sul nostro blog e tutto il resto su pagine social eccetera eccetera. Uh, ho già spiegato qui, abbiamo lanciato la, la, la campagna di crowdfunding, uh, dopo uno studio ho approfondito sia delle, delle, varie, delle, delle centinaia di piattaforme che ci sono in tutto il mondo, eh, lo studio su come promuoverle nella maniera più efficiente e eh, a livello comunicativo promuoverle per promuoverla per bene e quindi tutto a posto, cerchiamo come ho già detto solo eh, che le persone partecipino un pochettino di più. Uh, del resto abbiamo diversi progetti che uh, abbiamo in corso, tipo il, il digitalizzatore di, uh, di libri chiamato anche Book, Book Scanner DIY, uh, uh, il, il cui coordinatore è appunto Antonio Gison del nostro gruppo di Napoli, che è presente anche qui. Uh, Antonio, magari puoi farci una reportistica uh, veloce? Sì. Vai, prego. Allora, il... Book scanner, ho um, già ho calcolato tutti i prezzi approssimativi, dovrebbe essere sul 150 euro. È composto da due fotocamere che sc scannerizzano, diciamo, scannerizzano la, il libro e già esistono altri in commercio, però noi cerchiamo di renderlo automatico. Perché ovviamente, con, sempre nell'ottica open source, noi cerchiamo di uh, migliorare questo book scanner e renderlo superiore a quello che c'è in commercio, Cioè sì, perciò qualcosa di gratuito è superiore a quello che potresti trovare pagandolo, perciò uh, cerche cercheremo di creare al più presto il primo book scanner automatico, sì, per questo già ho già trovato tutti i software che trasformano dalla foto al pdf e questo è tutto. Perfetto, grazie Antonio. Vorrei anche menzionare, eh, e scusarmi anche con per Raffaele perché ho dimenticato appunto di dirvi che il nostro nuovo membro Raffaele eh, De Martino ha provveduto a realizzare veramente delle ottime, eh, ottime eh, appunto, copertine per cover DVD rigide, eh, standard, slim e anche addirittura per ICD. E addirittura ha anche realizzato delle cover origami con tanto di linee guida sulla stampa in modo da agevolare e da rendere ancora più semplice la diffusione tramite DVD dei nostri film filmati e contenuti in generale e soprattutto sono molto più economiche e sono anche molto più carine rispetto alle, alle classiche eh, foderine in plastica magari eh, Raffaele vuoi farci vuoi dire direttamente tu cosa stai facendo vuoi aggiornare e magari ti eh, ascolteremo anche per la prima volta la, la tua voce attraverso un podcast, grazie Buonasera a tutti, volevo, volevo dire giusto qualche parola sulle sul cover perché ci sono alcune, alcune cose che magari volevo cambiare, per esempio il dietro come sfondo, abbiamo già detto che si potevano fare più chiare, però sempre per se si accambiarle oppure va, vada bene così come sono, poi opterei per quelle origami perché sono molto più semplici e non necessitano di una cover in plastica o comunque di altro materiale. Per aggiornamenti non, non ne ho. Hai già detto tutto. Ok, grazie e scusami. Eh, ovviamente tutti i sorgenti saranno caricati in Creative Commons e attraverso il nostro eh, gruppo di lavoro di grafica e video, eh, coordinato da Massimiliano Masciulli. Eh, quindi io penso che eh, ci sono altri progetti che ovviamente sono in corso, come la calendarizzazione degli eventi nel nostro gruppo che già ho menzionato, c'è anche il, in corso la creazione di un gruppo di acquisto solidare eh, coordinato dal nostro attivista Maximiliano Gambardella, eh, la costruzione del nostro impianto idroponico, stiamo aspettando eh, i, i, la spedizione dei LED da parte di un venditore inglese che tarda ad inviare i, i, pro, i prodotti appunto, e eh, in generale vabbè la, la conferenza anche sul, nella scuola di Antonio per la stampante 3D e, ultimo progetto che abbiamo ancora in corso e abbiamo già finito uh, con la realizzazione del preventivo economico è quello del drone open source hexacopter con la tecnologia a passo variabile per le ricognizioni ambientali uh, soprattutto nella zona della campagna dove ci sono parecchi eh, problemi eh, legati all'inquinamento ambientale, assolutamente allo sversamento di rifiuti o roghi eh, di pneumatici, eccetera, eccetera. Quindi ci sono parecchie situazioni che questo, questo drone open source potrebbe aiutare eh, a sventare e, eh, attraverso le forze dell'ordine e eh, ovviamente è un drone in open source eh, qualitativo e assolutamente molto più economico rispetto a quelli che si trovano nel, uh, in vendita uh, a prezzi veramente esagerati e noi cercheremo di renderlo quanto più efficiente e qualitativo possibile attraverso la tecnologia Arduino e ovviamente vi faremo sapere tutto, quindi per adesso uh, il gruppo natoletano non ha altre novità in particolare, quindi uh, siccome vedo che c'è Francesco Manghi, che non lo sentivo, non lo sentivamo da parecchio, uh, vorrei domandare appunto se avete delle novità lì a Reggio. Allora, mh, qui a Reggio Emilia non abbiamo delle grosse novità, io non so se nelle settimane scorse invece è venuto qualcuno di Bologna a parlare, è venuto qualcuno? Sì, ma non ci ha dato molte novità, nel senso sappiamo che hanno partecipato al TED di Bologna e... ma non ci hanno detto altro. Eh, mh, no, eh, infatti più o meno è stato quello, cioè abbiamo partecipato al TED di Bologna, ci siamo trovati eh, in questa serata qui, eh, sarà tutta la mattinata e, mh, e nel pomeriggio, ed è stata diciamo un'occasione innanzitutto per conoscerci eh, tra gente che comunque abita abbastanza nelle vicinanze, nel senso che eh, andare a ginocchio Bologna sono mezz'oretta di treno, insomma. E, mh, di altre novità non ci sono stati, io segnalo che si è svolto, anche se chiaramente non riguarda il movimento Zeitgeist, ma comunque a alcuni progetti, si è svolto Linux Day, quindi eh, tutto quello che riguarda il discorso dell'open source, che è stato fatto qui in giro ehm, tramite appunto altri, altri, altri mezzi, però l'organizzazione del, del, del territorio qui a Reggio ancora non, non abbiamo fatto nulla in, questi, in questo periodo. Ok, grazie Francesco. C'è qualcun altro? Uh, non credo. Ragazzi, se... Sì. Ah ok, perfetto. Vai Gio. Sì, allora, io, avrei... io sono Giovanna Marino, eh, coordinatrice del Movimento eh, e del Capitolo Italiano, eh, Co-coordinatrice, e... Eh, ho un paio di annunci da fare da quel, per quanto riguarda le notizie internazionali e cioè che eh, mercoledì ci sarà ehm, il meeting internazionale alle 24 ore italiane, per cui chi, vuole, eh, chi volesse partecipare è libero di, di venire ad ascoltare e l'altra notizia è che il 15 novembre a Londra ci sarà Peter Joseph, che eh, sarà disponibile a rispondere a delle domande per un paio d'ore, due ore circa, e questo evento è stato possibile grazie alla, uh, alla, uh, al contributo di uh, Tom Williams che ha organizzato l'evento. E questo è tutto, grazie. Ok ragazzi, ci sono altre novità? Ok, allora se non ci sono altre novità chiuderei il podcast e passerei alla discussione libera e voglio ricordare che ogni due domeniche alle ore 21.30 ci sarà un incontro via Teamspeak eh, da parte del mondo Zeitgeist Italia per tutti i volontari che vogliono darsi da fare e per aggiornare la comunità sugli sviluppi nazionali e internazionali. Eh, le istruzioni per collegarvi alle prossime sessioni del nostro podcast sono reperibili sul nostro sito e anche sul, su YouTube, quindi con tutta la tranquillità e con i nostri pratici video tutorial e eh, semplici. Uh, quindi io vi saluterei, sono Vincenzo Barbato, membro del coordinamento del Movimento Zeitgeist Italia e ci eh, sentiamo la prossima volta. Buona serata a tutti e grazie ragazzi.